Grazie Presidente, e, um, solo per intervenire brevemente e per consegnare appunto il voto di astensione a questo ordine del giorno, per, per ribadire quanto eh, sull'interpretazione della norma da parte della Regione Lazio che la nostra sarebbe quella sbagliata, peccato che questa interpretazione ci è stata fornita da una nota regionale, quindi un'interpretazione autentica della cosa. Il, eh, I consiglieri di opposizione si stupiscono sul fatto, sono indignati sul fatto che su 10.000, 11.000 domande vagliate, 8.000 non sono state ammesse. Io invece mi stupisco sul fatto che appunto 8.000 domande erano doppie, triple, quadruple, gli stessi nuclei fam familiari. In una situazione d'emergenza ah, continuano ad avanzare e a levare i soldi a chi effettivamente ne ha bisogno. E mi preme ribadire in questa sede che appunto il, il contributo a queste famiglie è molto molto poco, questo non certo per colpa eh, della Regione Lazio, ci mancherebbe altro in quanto... I fondi stanziati per la sola Roma andrebbero a coprire mediamente eh, in, linea, in una linea mediana, diciamo in un certo modo, circa 250 euro a, a, a famiglia cosa che a Roma, che per chiunque abiti a Roma in qualsiasi condizione sono insufficienti per la qualsiasi. Quindi ripetiamo, eh, poi sull'interpretazione eh, appunto su come andava applicata la normativa ci è stata data direttamente dalla Regione Lazio con un'interpretazione autentica, sulle dichiarazioni dell'ex dirigente del, del patrimonio e politica abitative non mi esprimo perché se, semplicemente il fatto già di rilasciare dichiarazioni dopo aver abbandonato il, uh, il dipartimento, poi peraltro neanche sui politici perché sai sui politici le accetterei anche siete brutti siete cattivi più che altro si va a danneggiare il lavoro di un suo collega che è il direttore del, del dipartimento politica abitative che ha gestito lui la, la gestione quindi lascio che si commenti da sola questa cosa. In terza battuta sui ritardi sempre io sono, continuo a dire se si ripete una bugia una, dieci, yes, cento volte, ventimila volte alla fine diventa la verità, la verità è che come è emerso in quella commissione trasparenza e appunto invito chiunque abbia curiosità ad andare a leggere appunto, i verbali, nello su bianco sì, emerge una realtà molto differente da quella esposta che c'è stata poi rappresentata dagli uffici, eh? quindi neanche a dire dall'assessorato o dalla parte politica X. Cioè emerge chiaramente che il Comune di Roma è uno dei, tra i primi ad aver erogato nel Lazio questo contributo, ci sono comuni di 2.000-3.000 abitanti che ancora o non sono stati ammessi perché non hanno rispettato la procedura prevista dalla Regione Lazio oppure non hanno ancora incominciato a derogarlo questo bonus affitto. C'è ancora tantissimo da fare... Eh, siamo sicuri e eh, siamo certi, anzi siamo, condividiamo anche noi l'ovvia eh, richiesta delle opposizioni di dover potenziare il Dipartimento Politiche Abitative, che insomma è una richiesta ovvia, visto che appunto da eh, quando è passato dalla, dalla eh, gestione della Romeo Gestioni, non so chi se la ricorda, il Dipartimento è praticamente claudicante e questa è la, la verità di Pulcinella che sanno tutti quanti e, tuttavia nonostante questo io credo che eh, ci sia tanto da fare ma credo che già le, le, eh, quelle innovazioni alla partecipazione al bando che poi ci hanno esposto anche a critiche perché è vero che abbiamo pubblicato il bando con una settimana e mezzo di ritardo rispetto agli altri piccoli eh, comuni per il semplice fatto che noi abbiamo previsto la procedura telematica mo motivo per il quale non ne saremmo usciti Vivi da questa cosa senza la quale, perché più della metà e questo è conferma appunto anche dell'importo stanziato dalla Regione Lazio più della metà delle domande le gestisce l'unico ente locale Roma Capitale, per cui consegniamo il voto di astensione a questo. Grazie.